Quella di martedì 7 giugno per gli alunni delle scuole elementari della Val Chiusella è stata una giornata importante percorrendo una strada forestale nei boschi di Isilio, hanno assistito con orgoglio e soddisfazione alla sistemazione delle casette per gli uccellini da loro decorate, nell'ambito di un progetto che ha visto il comune di Siglio unire le forze con la città metropolitana di Torino, il GAL Valli del Canavese e l'Istituto Scolastico Comprensivo di Vistorio. Il progetto, rivolto agli alunni della scuola primaria, è riuscito ad avvicinare ulteriormente all'ambiente naturale bambini che hanno comunque la fortuna di vivere in un territorio di montagna in cui non è difficile avvistare animali selvatici e ascoltare il canto di quegli uccellini a cui i bambini hanno voluto regalare case confortevoli e mangiatoie per affrontare i duri mesi invernali. Il sostegno del GAL, della città metropolitana e delle sue guardie ecologiche volontarie ha fatto in modo che quella che era inizialmente un'idea limitata al solo comune di Siglio potesse diventare un'iniziativa di valle per fare in modo che le nozioni di scienze naturali che i bambini hanno appreso a scuola dalle insegnanti e dalle GEV fossero accompagnate da esperienze dirette e testimonianze da parte dei volontari che hanno fatto dell'educazione ambientale un impegno e una missione. Noi GEV delle valli del Canavese abbiamo aiutato i ragazzi a piazzare diversi nidi e cassette e mangiatoie per gli uccellini e i ragazzini sono entusiasti, eh, amano la natura e hanno abbracciato diciamo, questo progetto con buona volontà e siamo contenti di aver contribuito anche noi eh, al, al progetto con questa passeggiata. Diciamo che abbiamo trattato in particolare l'ambiente canavesano, descrivendo gli alberi e i funghi e sui funghi sono uscite parecchie domande, sti ragazzi sono veramente interessati alla natura, a scoprire cose nuove e tutta la realtà che fino ad oggi conoscevano solo in parte. Noi gli abbiamo spiegato le cose più elementari per proteggere e rispettare la natura e speriamo che questa esperienza si tramandi negli anni e venga fuori un bel progetto di Oggi siamo qui per la giornata finale di questo progetto, il sentiero di Lucellini, nato un po' per caso, ci siamo trovati io e il sindaco di Silio nel suo comune, un giorno mi raccontava che voleva valorizzare questo sentiero, voleva coinvolgere un po' il territorio, l'ho detto vabbè, perché non proviamo a fare una cosa un po' più anche, anche educativa per i bambini, per le famiglie, faceva bene Io ho detto ma proviamo a, a comprare dei, dei nidi per gli uccellini e mettere nel territorio allora lui rilancia fa ma perché non li facciamo anche proprio costruire i bambini e così abbiamo contattato il gente scolastica che si è dimostrata molto disponibile, le maestre il sindaco, il sindaco di Silio si ha uh, so, organizzato con il falegname del loco uh, ha costruito un prefabbricato di, questi, di queste casette, i bambini le hanno dipinte le maestre ci hanno costruito su una un'attività formativa sulla natura sul, sul, sul, sul rispetto dell'ambiente e quindi questa, noi ci abbiamo costruito un po' anche noi su una storia, questa è un'esperienza secondo me assolutamente da ripetere bassissimo costo eh, molto coinvolgente rispetto alle popolazioni ma anche per, per i genitori molti genitori non sanno neanche che per esempio in questo posto qua vivono in un, in dove c'è un SIC, un sito di interesse comunitario questo fa proprio, fa proprio del bene alla, migliora la sensibilità ambientale di tutti con, con, con poche risorse You're so nice, though.